La ADG è un software open source per la generazione automatica di disegni tecnici. L'idea è nata a metà degli anni 90 per generare disegni di torneria, rettifiche e foratura di un migliaio di polverizzatori diesel. Il trasferimento dei dati tecnici in un database consente operazioni complesse quali ricerche SQL sulle quote, interfacciamento con software gestionali e operazioni di serie. L'esperienza acquisita ha consentito di definire con precisione le specifiche dell'ADG. Caratteristica peculiare è l'uso di due distinti spazi, locale e globale. Una parte del progetto fornisce una serie di funzioni ausiliarie per eseguire operazioni geometriche quali intersezioni, trasformazioni affini o l'offset. La NTD si propone sul mercato per sviluppare applicazioni basate sull'ADG. Un esempio elementare, descritto nel tutorial online, è un semplice front-end per database che visualizzi i dati in veste grafica. Un'applicazione più complessa è il dimostrativo incluso nella ADG che consente la definizione di particolari meccanici nuovi. L'uso interattivo permette la creazione di nuovi pezzi letteralmente in secondi, minimizzando l'errore umano e focalizzando l'attenzione dove serve. È anche possibile aggiungere o togliere lavorazioni sino a modificare radicalmente una parte del pezzo lasciando il resto inalterato come già fatto per le borchie dei polverizzatori diesel. La NTD sviluppa sia applicazioni desktop che applicazioni web. Queste ultime adatte a situazioni ove condivisione e supporto multipiattaforma siano prioritari. Il demo online presente sul sito dell'ADG esegue le stesse funzioni del dimostrativo ADG, ma è stato implementato su infrastruttura web. Ciò significa che il disegno può essere manipolato da tablet o smartphone e da qualsiasi luogo sia presente una connessione internet. I sorgenti delle applicazioni saranno rilasciati al cliente in modo da non vincolarlo alla NTD. A tal UOPO particolare riguardo è stato dedicato alla documentazione dell'ADG. Sono disponibili tutorial online, articoli introduttivi e manuali di riferimento.